di comune che avrete già fatto molte volte ed è quello di creare dei set. Che cos'è un set? È un set è quello che forse per chi lavora con Python, lavorato con Python, eh, può essere definito un insieme, ovvero un array, diciamo, che non permette la ripetizione di, di valori identici. Questo è molto utile, magari quando otteniamo, eh, sempre con, dalle nostre amiche API, magari delle risposte in cui abbiamo eh, quella che è il valore di categoria. E quindi abbiamo bisogno di fare una selezione molto semplice in modo che non abbiamo le categorie che, che si ripetano. E quindi se io appunto andassi ad avere const categorie uguale menu menu.map in cui prendo l'elemento ritornare è il dot categoria Se adesso andassi a console.logare il nostro categoria come vedete otterrei un array contenente tutti i valori di tipo categoria e questo ovviamente non è che sia così interessante per risolvere questo problema posso dire che categoria è uguale a new set e vado a inserire l'interno del set Tutto il mio codice precedente in questo momento, come vedete, categoria altro non è che un, un set che si dichiara appunto come eh, un oggetto. Se volessi essere più preciso, potrei dire semplicemente per avere di nuovo un array unico che categorie altro non è che un array in cui vado a spreadare il mio set. Quindi adesso ho come vedete un array con i valori unici perché il set si dichiara come l'oggetto non vogliamo avere a tutti gli effetti un set ma un nuovo array che possiamo andare a iterare nuovamente magari eliminando quello che è la carne ad esempio oppure possiamo andare ad aggiungere magari in questo caso il valore all quindi semplicemente All, e poi il nostro set, quindi abbiamo all pasta, pesce e carne, molto molto utile quando abbiamo appunto bisogno di, di ottenere tutti quelli che sono i, i singoli valori a partire magari da una gigantesca risposta che ci arriva da, da un API. E con questo la nostra brevissima pillola si, si conclude, so che per tanti questo è un elemento conosciuto e sicuramente niente di, di così incredibile, però... Uh, penso che per chi sia veramente alle prime armi venire a conoscenza di quello che, che è un set e della sua utilità e di quanto sia importante possa essere molto importante e molto aiuto perché andare a eliminare manualmente questi valori è un'operazione sicuramente molto complicata.